Ciao, sono Maurizio De Lucchi, direttore del Beauty Personal Branding, e eh, sto facendo questo questa clip, questo filmato, eh, appena dopo aver scritto un articolo che si chiama ehm, La mappa del tesoro. È un titolo accattivante, simpatico, eh, ci fa venire in mente tante cose, forse ci ricorda anche di quando eravamo più piccoli. E anche a me piace molto e devo dire che oltre che piacermi l'ho trovato anche molto ehm, pregnante molto diretto verso quello che è il mio obiettivo il mio obiettivo è soprattutto uno quello di aiutare le persone a valorizzarsi con il eh, beauty personal branding riesco a fare questo ehm, a condizione che ci siano certi presupposti ecco la prima cosa eh, il primo presupposto che secondo me è veramente molto importante è chiarire no? alcuni aspetti di noi stessi, faccio un esempio, eh, spesso capita di eh, vivere delle esperienze e delle reazioni a delle esperienze che noi non comprendiamo, parlo di noi stessi, okay? abbiamo delle reazioni che certe volte non, non capiamo quali sono. Eh, abbiamo certe volte dei comportamenti che ci sorprendono eh, certe volte pensiamo una cosa il giorno dopo ne pensiamo un'altra diametralmente opposta eh, pensiamo che quello che vogliamo fare è una determinata cosa invece ci accorgiamo che non è più così e eh, eh cose del genere no? eh, abbiamo proprio l'impressione quasi di non conoscerci di avere dentro di noi uno sconosciuto qualcuno che... Ehm, Viaggia, è come viaggiare con qualcuno senza mai avergli rivolto la parola e sapere neanche da dove arriva, dove viene e come si chiama. Ecco, questo è un aspetto molto importante e ehm, direi che in questo, in questo caso, prima di intraprendere un processo di valorizzazione come il Beauty Personal Branding, è importante fermarsi un attimo. Fermarsi un attimo per capire meglio, innanzitutto, chi siamo. Faccio un esempio. Immaginate di voler costruire un grattacielo senza delle fondamenta, okay? anche un bambino capirebbe che non è possibile, no? quindi è una domanda retorica, è possibile costruire un grattacielo senza delle fondamenta molto solide, allo stesso modo com'è possibile costruire una vita senza averne le basi, senza conoscere veramente noi stessi, quali sono i nostri talenti, quali sono i nostri difetti, quali sono le nostre zone d'ombra? Quando possiamo contare su di noi oppure no? Eh, perché sapendo questo sappiamo eh, che cosa può accadere no? nel prossimo futuro, sappiamo quando possiamo contare su di noi e quando possiamo avere motivazione o meno. Soltanto una, una capanna può eh, reggersi senza fondamenta. Okay? E allo stesso modo anche una nave, eh? immaginate una nave che salpa dal porto senza sapere dove andare, senza sapere. Eh, nella stiva che cosa porta, se ci sono abbastanza viveri, se l'equipaggio è sufficiente e cose del genere. Non vado vale assolutamente bene. Ecco perché eh, ho studiato un corso che si chiama La Mappa del Tesoro e in questo corso ho proprio l'obiettivo di aiutare le persone a scoprire il proprio tesoro. E per tesoro intendo quali sono i loro talenti, le loro grandezze, le loro eh, capacità come riescono a sorprendere se stessi e gli altri perché partendo da questa conoscenza noi possiamo veramente costruirci la vita che vogliamo allora sì che possiamo fare eh, un personal branding anzi un beauty personal branding di grande successo e guardare al futuro con sfiducia. è questo che volevo dirvi quindi eh, prima di fare eh, qualcosa per valorizzarsi cap eh, valorizzarvi, capite bene chi siete e una volta fatto questo, beh, insomma, le fondamenta sono pronte e insieme potremo costruire un grandissimo, bellissimo grattacielo. Buona giornata a tutti e vorrò solo chiuso a farlo. Ciao!